Questo purtroppo è quello che mi è successo Molti di voi sapranno che da un po' di giorni Ho iniziato a scrivere alle pagine Instagram Maledette Ora ci sono completamente dentro Mi succede di tutto Ma dico davvero di tutto Ma è anche arrivato il momento Di reagire con la magia È arrivato il momento di combattere Mi è passato È da un po' di tempo purtroppo che ho avuto questo problema E per fortuna mi è passato Tuttavia è arrivato il momento di vendicarci e una piccola idea di come fare, sapete? Lui, un po' di tempo fa, se vi ricordate, mi aveva detto di andare a cercare la magia. Ho dovuto farlo, Dunis. Sai, non ti stavi muovendo ad imparare la magia che ti ho detto e... Eh. Non c'è più tempo Ok, io non so che cosa stia farneticando lì Lo capirei quando sarà giunto il momento Intanto muoviti trova un modo per contattarmi Io... Uh, ok, so che forse questa cosa vi sembrerà strana So che forse non vi sembrerà familiare Ma forse so che cosa intende E penso che c'entri la magia E mi sento proprio stupido a dirlo perché... Che cosa sto dicendo? Ok, credo di avergli inviato per sbaglio questo segno qua. Beh, gli scorsi giorni, purtroppo, mi è capitato di tutto. E ho ricercato un modo. E L'ho effettivamente ascoltato e ho trovato la magia. E adesso vi faccio vedere. Non vi preoccupate. Questa cosa non si è mai vista al mondo. Cioè, nel senso, solamente nei film di Harry Potter. Ma io sono veramente capace di poterlo fare. E adesso, in realtà, dobbiamo contattare lui con la magia. E vedrete cosa spunterà. Proprio qui Adesso farò una magia Che si chiama contatto E mi raccomando per farla Dovete immediatamente lasciare like Iscrivervi al canale E scrivermi nei commenti Fai altre magie così io le farò se volete Con queste magie possono nascere Mille nuove avventure Che mai prima d'ora ci siamo immaginati E potremmo davvero combattere contro Veri mostri Diem ex die Facultatem senziendi Augeo et beneficium penitus, ti dico. Contatto. Lovrio, ci senti? Vi sento. Ok, okay ci sente. Come, Come ti sei, sei permesso? permesso? Vedo che finalmente hai sbloccato il tuo pieno potenziale. Ora, forse avrai qualche possibilità di distruggere Ronnie Rotney. Silenzio! Io non ti permetterei mai più di farlo Sai, mi hai fatto veramente male E sì, ho usato la magia per curarmi Per fortuna Vedi, l'ho dovuto fare per forza Non è vero, sei stupido Guarda che l'avevo già trovata, me l'avevi detto Io mi sono messo a cercare, l'ho già trovata Comunque, ormai è acqua passata quella Adesso dimmi perché dovrei sconfiggere Ronnie Rodney <ride> Brutto stupido Non ti sei forse accorto Che lui... È entrato in casa tua? In realtà è da giorni che ti spia È sempre lì E è... hai in piano di uccidere anche me Dopo che farà fuori te, ovviamente Ma io purtroppo non ho la benedizione magica Solo tu ce l'hai E solo tu puoi sconfiggerlo Ok Beh, allora Sto per dire che effettivamente questa cosa è completamente strana, cioè nel senso sei fuori di testa stavo per dire, ma in realtà mi sto rendendo conto che sto facendo vedere a tutti che ho letteralmente aperto una sfera di energia e sto parlando con te tipo da una dimensione parallela, il che effettivamente è un po', vabbè, è, cioè è wow, ok, forse wow no, non esiste un aggettivo per descrivere questa cosa però... Wow ok La, La prossima, prossima volta che mi colpirai Saranno guai non anche non per te bene. Ora che per fortuna è una magia <ride> Grazie a te ovviamente Ma ripeto grazie perché mi hai dato questa possibilità Di poter sconfiggere Ronnie Rodney <ride> Mi fa piacere Ma ora ricorda solo una cosa Hai l'incantesimo di protezione massima Lo terrà distante per un po' Un bel po' In realtà non so per quanto Ma potrebbe tenerlo molto distante Hai ragione Hai ragione de devo, devo farlo Sì io da qualche parte dovrei avere il libro Ma forse sul telefono che ora sta registrando e quindi non posso prenderlo Allora qua ne ho un altro per fortuna dove posso leggere tutte le mie magie Tecnicamente è Praticamente il mago che l'ha scritto Mi sono dedicato per tutta la vita allo studio, alla ricerca Non saprei ricorrere per filo e per segno tutta la strada fatta Ma ciò che è certo è che mi sono sempre basato sul principio molto preciso Senza mai tradirlo cioè, quello di accettare come valido solo ciò che ho potuto toccare con mano. Così, dopo tanti anni, mi ritrovo a parlare essenzialmente di energia, partendo dalla fisica subatomica. cosa? E da tutte le spiegazioni che le ultime scoperte in questo campo... ma che caspita c'entra? Dai, per favore, la fisica quantistica è una cosa veramente difficile, cosa... Questo mago si sta spiegando la magia con la fisica, veramente, questa cosa non l'avevo mai sentita. Ovviamente... Non funziona così, eh? Esperimenti sulle energie con le bacchette a L. Più di vent'anni fa, prima ancora di approfondire le scoperte della fisica, fu assai semplice fare esperimenti di creazione o di potenziamento, o annullamento di energie preesistenti. Cosa? Esperimenti che dimostrarono come l'uomo sia in grado di ottenere ciò che vuole, purché ci creda fermamente. Ok, siete pronti? Adesso l'incantesimo e eh sì sono preoccupato perché se Ronnie Rodney per un qualche motivo riesce a distruggere la mia bolla di protezione beh sarà un vero casino protego Massima pianto duri repello ini protego Massima pianto duri repello ini protego Massimo pianto ok ok ok ok ok ok ok Ok, tecnicamente ho fatto Ora, avete visto quelle cose che salivano? Io le ho viste bene Cioè, tecnicamente, adesso se non le vedete nel video Probabilmente dovrò andare da uno psichiatra Ma sono abbastanza sicuro che ci siano state Mi ha scritto, Io ho scritto, fatto molto bene Questo ti darà un po' di tempo Ricorda che le bacchette hanno un potere maggiore Devi trovarla però, non una a caso Cercala, segui il cuore Ti indicherà la via e io gli ho scritto, non avrei mai pensato di dirlo, grazie. Allora, devo ammettere che l'Ovrio Casanova in questo caso per... mi abbia aiutato, ma io credo che non sia il vero l'Ovrio Casanova, credo che sia un'entità dell'aldilà che stia cercando di, di proteggermi, perché appunto quella bolla di energia che avete visto prima era fatta con l'aldilà, cioè letteralmente era... era... Era diciamo un collegamento con un'altra dimensione e, e io chissà che magari prima o poi non riesco ad entrare in questa di dimensione in un qualche modo Però forse sto sognando troppo in grande Clicca qui veloce ma perché pensavo avesse finito con me 25.000 anni fa l'uomo paleolitico dipendeva dalla caccia per la propria sopravvivenza, dal terrore e dal rispetto per il vento impetuoso, cioè un vento molto forte e potente, il lampo accecante e il torrente scrosciante, l'uomo attribuì di questi elementi uno spirito, trasformandolo in una divinità. Ma che cosa? Un dio che controllava il vento. Nel testo vengono fornite istruzioni precise in merito ai processi alle streghe. Tutto puoi fare, ma mai del male arrecare. Fai quello che vuoi. Ma non fare nulla che possa arrecare danno a qualcun altro. Tutto qui. Oh, ok, beh, sono ritornato qua. Eh, credo che lui volesse tipo darmi una sorta di libro che mi potesse spiegare meglio. Va bene, utilizzerò sicuramente queste informazioni per poter capire meglio di che cosa si tratta. E poi dopo agire di seguito. Quindi, eh, ovviamente questi video continueranno. E mi raccomando, restate qua, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate like.